complessi proprio a me dovevo capitarmi una colonna presto da poter sbattere questa cappoccia testata come il vento liberarmi di questo io ragioniere che fai conti con tutti e mai con se stesso che te lo dico a fare ho smesso di farmi domande sulla felicità. Da quando ti conosco non chiedo più allo specchio se sono felice. Ci sei tu. Tutto il resto è retorica. Acqua sulla sabbia. La cosa è reciproca. Ma lo so. Non posso cambiare il mondo, ma lui lo sa che non può cambiare me. Perché insiste? Le previsioni stanno a zero finché non si avverano. Io te l'avevo detto, mi scivolano addosso. Appunti per strada. <coughs> Nell'umano non c'è falsità, non esiste coerenza, il sangue scorre su corsie preferenziali e io vivo col timore di lavarmi il viso. Quel nero potrebbe non andar via. Ci sarà pericolo? mancanza di fogli bianchi non è scusa buona per non esprimere te stessa, stanotte quattro le ore dormite, a chi non bastano 50 giri intorno al sole per dirsi maturo, a chi non conta i giri ma vive per andare oltre la curva. Ristorante. Un piatto d'amore Di questo ho fame Succo della questione Delle mie parole Scartate la metà È confezione Della metà che sopravvive Fate tre parti una al confessore, per consolare la coscienza, altra parte all'amore, per imbottirlo di tranquillanti. L'ultima è verità per le vostre tasche. Torna sempre utile uno cui dare la colpa della vostra assenza. In anticipo sul tempo. Passato e futuro non risultano. Un morto che parla a qualcuno mai nato veramente. Un biglietto per un recital di comparse e scomparse. Alzo la mano e mi rifugio in bagno. Verso te stesso. Isolata dal mondo, vivere i perché istante per istante, anche nel buio, non avere paura, adesso sei viva. Certi legami. 64 sono i denti del mio sorriso, i miei con i tuoi. prendi per mano a conoscere i miei rifugi, strizzo l'occhio a passaggi segreti prima presenti solo nelle leggende, e nelle stanze segrete mi sporgo e dico ai belli, è pronto. Grazie, ciao ciao.